e buonasera, buonasera a tutti, bentrovati per chi ci ha seguito ieri e benvenuti invece a tutti gli altri come state? Siete pronti? Siete caldi? A parte gli scherzi, benvenuti a questa sessione zero. a questa sessione 0 di... qui una volta era tutta campagna, eh, la nostra rubrica dedicata per l'appunto alle campagne e alle mini campagne con un titolo stupendo questa... <ride> assolutamente, un titolo, un titolo, una frase vissuta come, come titolo è importantissima. Questa è la prima campagna, spero che sia la prima di una lunga serie eh, da parte di tutti gli associati o chiunque comunque dei nostri amici voglia portare delle campagne sul nostro canale. E eh, questa sera, per l'esattezza, eh, sarà la sessione zero di Amore di Madre. Eh, una, una mini campagna... Mh, incentrata sull'universo, eh, diciamo, di gioco di Resident Evil Village. Per l'esattezza sarà una mini campagna prequel ai fatti di Resident Evil Village. Il sistema che useremo sarà eh, Cthulhuac, edito da MS Edizioni, di cui non mancherò comunque di magari anche fare un piccolo preambolo sul uh, gioco, il perché l'abbiamo scelto, e anche sul sistema, se ci sarà, se ci sarà tempo. Uh, detto ciò, io mh, mi presento, scusate, maleducazione, ho fatto questo preambolo, nemmeno mi sono presentato, sono Andrea, uh, il presidente dell'associazione, qui stasera con me ho uh, tre intrepidi giocatori che si sono prestati a questo esperimento, uh, porterà forse a una morte prematura dei loro personaggi o a una pazzia venuta fuori dal nulla, lo scopriremo forse perché no, riusciranno a sopravvivere a tutto quello che succederà uh, li presento abbiamo il signor Francesco Panitti ovviamente grazie, buonasera, buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi grazie a te Francesco per <ride> esserti prestato per l'appunto a questo esperimento poi abbiamo la nostra fantastica Serena Fioretti Buonasera, buonasera, buonasera Press Buonasera, buonasera, buonasera <ride> E buonasera. ultimo ma non per importanza Ultimo ma non per importanza Abbiamo il nostro Luigi Di Michele Buonasera a tutti Dai, eh, non vedo l'ora di provare sto gioco Sono veramente molto curioso eh. Qui Luigi ci sono già dei diciamo delle illazioni su di te delle scommesse forse a di che dice luigi non arriva alla seconda sessione l'ho visto Ma Ma... Ha mostrato avremmo avranno ragione attenzione no. chi lo sa chi lo sa lo scopriremo solo vivendo per l'appunto quindi cercate di non morire detto ciò io questa sera nella sessione zero faremo mh, una piccola descrizione per l'appunto dell'ambientazione che andiamo a giocare anche se penso che molti che sono in chat sono, diciamo, hanno avuto modo di giocare con il videogioco Resident Evil Village ma io vi dico direttamente che qui al tavolo abbiamo ben due persone che non hanno giocato diciamo al videogioco e questo mi piace molto perché sono completamente come direbbero diciamo, i gamer bravi per modo di dire sono completamente blind della, del videogioco e della storia in sé quindi è Secondo me è, è meglio così. No, no, ma io quando, quando c'era la scelta di comprarlo me lo sentivo, ho detto: Secondo me <ride> esce una campagna e quindi non lo gioco per sicurezza. Ah, ecco. Vedi a volte <ride> hai fatto benissimo perché giustamente così ti godi, diciamo, c'è cioè più sorpresa come direbbero diciamo. Sì, assolutamente uh, quindi, bene così. Eh, sì, ma in non, tutto... si può, non si può, gio non giocare un Resident Evil, cioè proprio... Ma magari dopo questa campagna per l'appunto... Eh, sì, si, gioco, si deve recuperare di assolutamente. Come va, come va tutta la situazione. Ad ogni modo ringrazio, ringrazio Valentino per avercelo ricordato. Io effettivamente voglio fare i complimenti a Serena per la grafica comunque che ha creato per questa campagna perché è davvero, sì. diciamo... Esattamente come gliel'avevo chiesta, quindi cioè, no, no, non che se l'avesse fatta differente sarebbe stata brutta, io già me l'immagino, però grazie mille, davvero. Prego, ma figuratevi, come se io non ci fossi, se non, come se io non giocassi, capito, non ci avessi interesse che le cose fosse fatte un po' così. Ah, va bene, va bene. No, comunque, comunque è, tutto, eh... cioè, è molto banale in realtà, cioè, ho seguito semplicemente le indicazioni del master e quindi è a posto così vabbè ah però ecco ecco da, da l'idea alla concretezza se non c'eri te io probabilmente c'era il foglio bianco e basta ah, <ride> eh. comunque bando alle ciance bando alle ciance parliamo un attimo di questa ambientazione di questa de, del diciamo dello sfondo che ci sarà diciamo sulle storie dei vostri personaggi uh, siamo nel 1919 in un piccolo villaggio sulle montagne della romania immaginatevi per l'appunto un villaggio eh, leggermente innevato mh, perso diciamo nel tempo quasi che al momento sta eh, diciamo combattendo con una piaga assai importante assai famosa esattamente l'influenza spagnola un piccolo villaggetto che si ritrova a fronteggiare eh, una delle eh, influenze delle delle piaghe eh, che hanno colpito la storia cioè, hanno fatto comunque hanno lasciato il loro segno nella storia l'atmosfera ovviamente eh, sarà comunque completamente diciamo ororifica o di investigazione per questo comunque siamo e ci ritroveremo per l'appunto in questo villaggio sullo sfondo di questa situazione i giocatori, ovvero voi si ritroveranno a giocare per l'appunto degli abitanti del villaggio persone che comunque vivevano una vita comune all'interno del villaggio e sono stati colpiti esattamente come tutti i loro diciamo, compaesani da questo problema detto ciò questa sera, uh, durante la sessione 0, io sarei felice che anche la chat, qualora lo volesse, uh, tirasse fuori delle idee per, diciamo, arricchire anche le storie dei nostri giocatori. Uh, detto ciò, io ho chiesto ai uh, miei compagni di sventura per l'appunto di uh, creare uh, un incipit del loro personaggio. Se la chat, se qualcuno in chat ha voglia poi di dare delle idee o dei suggerimenti per arricchire il loro background, ben venga ragazzi, perché giustamente giochiamo questa campagna, ma la giochiamo anche insieme. Mi piacerebbe che in parte la giochiamo insieme a voi, per quanto sia possibile. Quindi il fatto che date delle idee anche per caratterizzare il personaggio, per sentirlo magari in parte anche vostro, sentirvelo più vicino, ciò mi fa solo piacere. Quindi io direi che adesso lascio al momento la palla ai nostri giocatori e sentiamo, diciamo, l'incipit dei loro personaggi. Inizierei con Francesco. Perfetto. Allora, eh, il mio personaggio, al momento, quello che ho scelto è... Partiamo dal gioco, magari. Eh, ho scelto un archetipo come avventuriero e su questo ho cercato di costruire un po'... Eh quello che poteva essere il personaggio all'interno di questa storia. Ho scelto di essere un cacciatore, un, un soldato sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale eh, che purtroppo gli è costata gara, sicuramente ha riportato vari drammi psicologici, problemi anche a casa e quindi l'unica cosa che poteva fare era continuare in qualche modo la, quello che aveva imparato in guerra e, e ha iniziato a fare il cacciatore per tentare di, di sopravvivere un po e di rimanere legato in qualche modo al suo passato eh, a seguito di questo ha avuto anche durante la guerra dei traumi familiari ha perso il fratello, ha perso anche la moglie eh, soprattutto per quando è ritornato a casa si è accorto del fatto che fosse malata e eh, da lì a poco si è scoperto che quello che, che, che aveva infettato un po' tutta, tutto il villaggio, la nazione o comunque l'Europa era la malattia conosciuta con me, la febbre gialla, se non sbaglio, e, e quindi si è portato via sua moglie. L'unica cosa che gli rimane al momento è sua figlia, e eh, la moglie di suo fratello a cui cerca di dare un po' di, di supporto tramite la, caccia, la cacciagione che riesce a catturare. Quindi è un tipo abbastanza schifo, eh, sempre concentrato su, su quello che vuole fare, non troppo cordiale ma il necessario, ecco, mettiamola così. Poi per quanto riguarda il resto, volevo anche coinvolgere la chat per eventuali scelte o per capire cosa poteva aggiungersi o caratterizzare di più questo personaggio. Va benissimo, anzi anche il più piccolo suggerimento è ben accetto, adesso butto lì la palla, se qualcuno diciamo, suggerisse che eh, per l'appunto uno dei familiari di Francesco, in parte iniziamo la sessione che è già in, in verità stato colpito, l'influenza spagnola potrebbe essere comunque un grosso gancio di trama ho fatto un esempio ovviamente sentitevi voi in chat liberi di dare dei suggerimenti per l'appunto o magari ecco vedete voi come come, come, come ve la sentite <ride> passatemi questa frase detto ciò però mentre ci pensate perché giustamente io passerei diciamo ah, abbiamo già qualcosa Mm. Gab uh, suggerisce e se qualcuno dei familiari fosse già stato ucciso dalla malattia magari qualcuno di anziano mm. perché no? ok, eh, ci, ci possiamo male. sicuramente ragionare va benissimo, magari... Al villaggio comunque c'era tuo padre o magari il padre di... delle persone che aiuti, qualcuno che comunque ti ha legato, perché no? Va benissimo. Sì, eh sì. Detto ciò, uh, mentre comunque aspettiamo altri suggerimenti... Ah, Mysterius ci dice... Se invece la paura della malattia ti avesse così tanto spaventato da crearti dei traumi che si ripercuotono sulla tua quotidianità? Ah, che bello, interessante. Mm. Dopodiché aggiungi anche una risata malvagia, perché, <ride> perché ci sta bene comunque. Per enfatizzare la cosa. Ci sta sempre bene. Potrebbe essere... Cioè, una cosa del genere, dato che hai detto che tu è un personaggio schivo, potrebbe anche essersi aggravata, questa, diciamo, questo comportamento del tuo personaggio, eh, con... Eh, questa situazione per l'appunto, cioè se è sopravvissuto alla grande guerra, adesso il fatto di morire per diciamo, un'influenza, che sia comunque l'influenza spagnola, quello che è eh, decisamente, ti ha fatto diventare ancora più schivo. Ci può stare, ovviamente l'ultima comunque parola ragazzi non ce l'ho io, ce l'hanno i giocatori, quindi poi vedranno loro quello che più diciamo, ritengono opportuno però sono già venuti fuori due ganci niente male, che magari non è detto e che sì. non possano anche riprendere al volo anche gli altri casomai Francesco dicesse ok, sono diventato mi è morto il parente ma non voglio diciamo eh, la, la tanatofobia diciamo di questa situazione per capirci potete prenderlo tranquillamente o Luigi o Serena però eh, ok, grazie mille chat per comunque la reattività dei messaggi grande sì, infatti... detto ciò, io mm. Io a questo punto passerei, dato che ha, ha parlato proprio poco fa, eh, direi di passare a questo punto al personaggio di Serena. Allora, così, allora il mio personaggio eh, anzitutto eh, fa parte dell'archetipo filantropo, e che uh -huh. era ero, in realtà ero indecisa fra due archetipi. Però alla fine ho deciso, esatto. ho per il filantropo perché mi sembrava quello un po' più adatto a quello che era il mio concept. E il mio personaggio si chiama Cleo, che eh, è una, una, una, una donna, una giovane donna, eh, molto ingherlina, esile e, e anche, eh, come si dice... Non mi viene il termine eh, cagionevole, ecco, cagionevole di, di, mm. di natura, diciamo, che non è una che eh, ris, risplende di, di salute, ecco. E, e di base quello <coughs> l'unica cosa che ho pensato: oltre a scusate, <coughs> a quest... <ride> Beh, appena detto che è cagionevole, se c'è nel personaggio, però esatto. grazie, scusate. No, Vabbè, a parte scherzi, eh... <ride> continuerò a tossire perché <ride> ok. E... Vedi, però, anche sopra la comincia a colpire è la febbre gialla. hanno scritto: Grazie ragazzi, voglio bene anch'io, <ride> e... <ride> <ride> e... <ride> Niente, che altro dire? Io l'idea del personaggio è, che, è, che, è partita dall'idea di fare un erborista. Nell'epoca mi piaceva questa, questa cosa del, del medico che non è un vero e proprio medico ma è più eh, una cosa anche folcloristica se vogliamo. No? E sono al sì. seguito di una, di una maestra che mi sta spiegando ancora, cioè, mi sta approfondendo l'arte, l'antica arte, arte dell'erboristeria e di base, come persona, come personaggio, me la immagino abbastanza eh, altruista e, e molto caritatevole, cioè, quasi una mamma, una mamma un po' per chiunque, ecco. Diciamo. E nel, tra le altre cose, abbiamo scelto io e Luigi di giocare due personaggi collegati e saremo marito e moglie. Quindi esatto, se avete. Se la chat ha qualche idea su qualsiasi cosa che possa, se la relazione è buona, se eh, abbiamo figli o non li abbiamo, qualsiasi cosa vi viene in mente, sono aperta a qualsiasi suggerimento. Esattamente, la cosa mi è piaciuta molto quando è stata messa sul tavolo, eh, a tutti gli effetti. Ci tengo mh, ad aggiungere un piccolo particolare di ambientazione che, faccio mia colpa, avevo omesso mentre facevo il preambolo prima, sì, il villaggetto è un villaggetto abbastanza piccolo, quindi oltre il problema di essere stati colpiti dall'influenza spagnola, c'è anche il problema che non c'è un vero e proprio dottore nel villaggio. La cosa che ci si avvicina di più, per l'appunto, è questa, questa maestra erborista che fa praticamente da mentore eh, al personaggio di Serena. Quindi c'è anche diciamo, un problema di ignoranza, per modo di dire, o... Poca cultura a livello scientifico di medicina, e quindi la situazione rischia di eh, collassare su se stessa molto in fretta. Qui, intanto, io spesso. <ride> Eh sì sì, eh, eh. sì, sì e vedo che beh, sono, stati, sono stati portati avanti da Valentino e da Gab, il primo Valentino dice matrimonio combinato addirittura quindi magari legame in verità senza amore, senza sentimento, mm. oppure Gab dice mi vengono in mente solo cose brutte ma in fin dei conti stiamo giocando a Turuac in un prequel di Resident Evil, esattamente ragazzi quindi... Sì. Non, non vi preoccupate, eh, scrivete pure le vostre idee. Oh, mai eh... che uno scriva: no, Questa persona è felice. Mai che uno è... eh, <ride> Ok, dunque, Harry lui invece scrive: Un risentimento o un apprezzamento da parte del PG di Francesco uh, per l'Erborista o per il PG di. Ah no, per uh, per l'Erbana? Er Ah, beh, per, quindi per, per la mentore di la Serena, mente. o per il, PG, per il Pg di Serena per aver tentato strenuamente di salvare il suo parente, Vabbè, sì. ma qui dopo diventa, se più <ride> <Vabbè>. <ride> non, è, non, non è un è problema. Nel senso che possiamo, possiamo contare che il parente sia già morto, oppure diciamo, potremmo anche aprire la giocata col funerale del parente di Francesco. Comunque, ok, è una Raffinante, possibilità. È eh, un... Gab dice... Con... Eh, esatto, Gab ci ha dato giù pesante. Gab dice... Magari avete avuto una figlia, figlio, che è scomparsa quando era ancora in tenera età un paio di anni prima. Questo ci può questo fare. Fare. Stanno venendo fuori... Stanno venendo fuori belle idee. Questo mi piace, questo può sì. Giustamente, Harry, eh, riaggancia al pensiero di prima, una possibilità di gelosia per il PG di Luigi, se così fosse, giustamente. Mentre torna a Mysterius alla carica che giustamente eh, diciamo che in mezzo a tutte queste notizie dice gentile altruista potrebbe fare qualcosa per qualcuno malato tipo donare dei farmaci a qualcuno rischiando per la sua salute essendo cagionevole sì diciamo che il suo personaggio già essendo un aspirante erborista si presume che vada in giro a cercare con la sua mentore di capire i problemi e, e eh, medicare gente che sta male quindi di per sé già eh, lo fa però se fosse qualcosa in più, anche lontano dallo sguardo attento della sua mentore, volendo cercare di fare qualcosa in più per la comunità, sì, diciamo quello, che si potrebbe dire tutto grasso che cola. Quello del, master, <ride> quello del figlio, non so se Luigi è d'accordo, mi piace molto come spunto, anche perché potrebbe, mi essere, piace, piace. Che, potrebbe essere la spinta che, che ha dato al mio personaggio per, per intraprendere mm. questa, questa via, no? La via dell'erborista. Giustamente. Qui per me vince il caro Gab. E sì, cioè, eh, Misterius fa, fa una precisazione, non è che deve per forza rischiare la vita. Sì, no, ho capito quello. Ma intanto ciao Manfro che giustamente esordisce in questa serata dicendo, ammazzali tutti, press. Ci stiamo no. lavorando, ci stiamo lavorando. La <ride> sessione zero è difficile, non è semplice. <ride> no, cioè, la sessione zero... Tutto può succedere. La sessione zero effettivamente sono un po' intoccabili, Manfred, ma farò il possibile già dalla prima, non preoccuparti. <ride> ok, perfetto. Quindi, sì, diciamo che, chat, eh, eh, io ti sto adorando in Ottimo questo momento, lavoro, davvero. Sì, sì. Bravi. Sì, sì, sì, sì. Detto ciò, sì, passiamo al Dulcis in Fundo, come ho detto anche prima, ma non per importanza, al PG di Luigi. Nonché marito okay, per sì. l'appunto del PG di Serena Esatto uh, Il mio PG che si chiama Evald, Ho utilizzato appunto un nome tipico del luogo Cosa che non è, non è una cosa diciamo comune anche nei videogiochi Cercare di rispecchiare questa cosa qui ehm, Ok sì, ho scelto l'accademico mi è sembrata una buona idea anche perché comunque in un piccolo villaggio un personaggio che potrebbe avere una rilevanza insomma maggiore perché no un professore uno studioso e l'idea mia iniziale eh, collegandomi anche con eh, questa influenza bruttissima influenza eh, che ha colpito tantissime persone ecco avevo in mente magari che un fratello o una sorella eh, aggravata da, da, da questa malattia fa sì che eh, il mio personaggio insomma eh, venga in mente di trovare una cura appunto anche eh, con l'aiuto di, di mia moglie comunque che erborista e unire le menti insieme per uh, creare qualcosa di, di innovativo qualcosa che è in grado di, di salvare ciò che a me insomma è, è caro e ho pensato appunto che poteva essere una buona idea e um, essere come invenzione la prima pozione medica che tutti noi conosciamo insomma dai vari residenti volumendo l'erba verde <ride> con l'erba rossa ok ok ah, questo è un chiaro rimando al videogioco mi piace è, è anche giustamente una missione estremamente diciamo impegnativa poiché ecco siamo come ho detto su un villaggetto della Romania disperso uh, forse tu sei uno dei, anzi se non l'unico accademico forse de, del villaggio vero e proprio uh, quindi mh, chat anche se mh, Mm, ditemi anche che cioè, se, fa, ecco, ditemici anche magari che ne pensate dei vari personaggi e tutto il resto. Io per dirti Luigi, ti vedevo già inizialmente. Dato che hai fatto l'accademico, e probabilmente sei l'unico del villaggio. Eh, che inizialmente tu sei quello che potrebbe essere inteso dentro il villaggio come il maestro, insomma, sai un po' di tutto, insegni un po' di tutto, sì. e però sta cosa Anche giustamente... gli altri sanno molto poco, e quindi... Eh... Sì, il villaggio in generale eh, sguazza un po' nell'ignoranza. Comunque, siamo comunque già gli anni, esci dalla grande guerra, questo problema, diciamo, che non c'è molto tempo per queste cose, però per me ci sta pure. Giustamente che poi l'influenza spagnola ti ha portato a chiuderti del tutto, cercando per, l'appunto di una soluzione, sperando magari che i tuoi studi ti portino a una soluzione non sarà facile okay. ma vediamo quello che potrebbe essere giustamente hanno incolpato il tuo gatto di essere Astur, Serena, ma per Tuluac ci cioè, sta questa, questa però è una cattiveria bella eh, e buona perché il mio ma gatto... eh... Semmai... allora, vedo diverse ah, scusa, È va anche vai, scusate, questa ehm... mi piace e anche ecco giusto. vedo diversi anche questo giusto vedo diversi spunti venuti in chat uh, giustamente Harry dice approccio scientifico e approccio più rurale ha lo stesso problema quindi giustamente è un motivo unione che potrebbe fare anche un po' d'attrito giustamente tra moglie e marito ci sta non Gab mette sul tavolo e non mettere tri. Eh, Gab mette sul tavolo la possibilità che la gente effettivamente ti veda male nel villaggio perché sei stato quello che è stato lontano più tempo e magari ha anche abbandonato la tradizione rurale del villaggio stesso ecco, per l'appunto le tradizioni all'interno del villaggio sono molto importanti ehm, chi ha giocato il gioco lo sa, eh, chi non l'ha giocato lo dico, nel villaggio ci sono chiari rimandi diciamo di paganesimo cioè il cristianesimo non, cioè, probabilmente ha cercato di imporsi all'interno del villaggio ma ci sono per l'appunto diversi dimandi a religioni pagane e tutto il resto quindi ci sta ma ci potrebbe stare tranquillamente questa cosa che i villici ti guardano un po' diciamo con sospetto proprio perché hai abbandonato queste tradizioni in, in diciamo in favore eh, della magna scienza, mettiamola così, dell'illuminazione ci sta, mi piace, mi piace molto mm -hmm. sì, è, eh, come, come dice Gab giustamente è una cattiveria o un complimento dipende dalla situazione e dai punti di vista esatto, è vero eh. Eh. Valent Va Va Valentino, no. Va Va Valentino no. di dice che tra moglie e marito non mettere il tentacolo e poi lascio, lascio ai posteri lardo la sentenza per la battuta sotto comunque Innanzitutto grazie per il follow Tricco1988. 1988. 1988. Comunque io vedo che sono state messe, è stata messa molto carne a fuoco per i vostri personaggi ragazzi, quindi sì. uh, vedete voi diciamo cosa prendere, cosa, cosa, cosa lasciare, sembra, sembra, un, sembra un manchetto, però nel senso gatto, vedete voi master, se nelle vostre corde... Comunque Gab si riferiva sì. al gatto sul complimento su... <ride> o sull'insulto. Che cioè, che vita, so. Abbiamo fatto un po' di confusione <ride> era, era, era Ambivalente dai sì, sì, Poteva sì. andare bene sia per uno che per l'altro sì. uh, Ok perfetto <ride> Comunque Comunque uh, Molto bene uh, Quindi mh, Ditemi voi ragazzi se c'è già qualcosa che Uh, dite sicuramente al 100 per cento. Sia le idee di... di Harry sia le idee di Gab mi piacciono molto. Poi ne parlo con uh, mia moglie, vediamo un po' che. Sento eh, mia moglie se che può... dice, sì, poi vi mi faccio sapere. C'è i brividi, già cominciamo bene. Già siete <ride> nel mood. <ride> sono già in soggezione, capito? Quindi <ride> Ok, perfetto. Eh, tu Francesco vedi, cioè, vedi qualcosa che ti interessa, leggi qualcosa che ti interessa? Sì, stavo rivedendo anche quello che era stato scritto mm -hmm. per rendermi conto, però devo dire che le idee sono, sono molto valide. Eh, danno sicuramente profondità al personaggio e è un qualcosa che si può comunque giocare, anche perché magari mh, ci dà una motivazione, alcune cose per essere noi tre i protagonisti di questa storia non gente tirata lì a caso esatto esatto l'imprinting di questa sessione zero è proprio per, diciamo, dare da, cioè, poter dare alla chat modo di mettervi anche cose intorno in modo che non sia solo voi contro mh, lo sfondo che ho prefissato io mi piace, mi piace molto l'idea di Uh, questo mix tra noi e la chat Bello, sì, È bello. Uh... sì Anche perché poi se come me non ci avevo Ah, una cosa posso chiedere alla chat Avevo in mente di avere un... Non so O oh, un motivo insomma Che per questo mio essere cagionevole Che possa essere una malattia Che possa essere costituzione Non lo so Aiutatemi a pensare un motivo per cui questo personaggio debba essere un po spigatello in questo senso <ride> no, comunque era solo questo uh, master. si accettano spunti no è giusto così sì, sì, è, giusto. È... è giusto così uh, avete sentito praticamente i vari giocatori parlare di archetipi io ho fatto l'avventuriero io ho fatto il filantropo io ho fatto l'accademico Spendo quattro parole per quanto riguarda... Hmm. Oh, carino. questo. Gab, Gab, per rispondere a te, Serena, giustamente avanza l'idea che tu abbia già contratto la spagnola, uh, ma ne sia uscita viva, ma intaccata alla malattia. Mm -hmm. Ci può stare per me molto bene, cioè rientra nella logica e l'avventura. Sì, sì. quindi Me lo segno. va benissimo così detto ciò eh, ragaz cioè, ragazzi il sistema eh, di Dektulwak è un sistema molto snello e veloce eh, che ci ha portato a decidere di giocare questa avventura con Dektulwak eh, ci sono mh, alla creazione del personaggio degli archetipi, sono 5 eh, l'accademico l'avventuriero il bruto, il filantropo e il furfante. C'è anche la possibilità di eh, creare dei personaggi senza usare questi archetipi, però mh, sono abbastanza diversi tra loro. Quindi, eh, ho deciso di far fare a Luigi, Serena e Francesco i personaggi in base al loro archetipo. Eh, per quanto riguarda il sistema, il sistema è estremamente snello. Ci sono, eh, ci sono diciamo, due filoni sul sistema uno è il sist è, sono i tiri salvezza e uno sono le scorte mm. questi creano l'ossatura uh, della scheda i tiri salvezza a tutti gli effetti sono uh, delle caratteristiche che sono sulla vostra scheda quindi forza, destrezza, costituzione uh, saggezza, carisma e intelletto ogni volta che Uh, c'è un qualche pericolo o qualcosa che potrebbe provocare dei danni a un investigatore si fa un tiro salvezza sul tiro salvezza che eh, è più propenso diciamo uh, a quel tipo di tiro faccio un esempio preso proprio al manuale se uno zombie cerca di afferrarvi non l'ho fatto a caso questo, questo esempio <ride> fate un tiro salvezza su forza ok? mettiamo che il personaggio di Francesco ha 16 a forza lui tira il d20 quando gli viene chiesto di fare un tiro salvezza su forza, e se fa da 1 a 15, quindi eh, il risultato è minore del suo tiro salvezza, è riuscito nella sua prova. Se invece il suo tiro è pari o superiore al proprio valore del tiro salvezza, ha, ha fallito il suo tiro, in questo caso verrà ferito allo zombie, o comunque ostacolato in qualche modo. E questa è una delle basi del, del sistema. Molto semplice, molto intuitivo e molto veloce soprattutto. Dopodiché io ho parlato di eh, risorse, di scorte, che non è, non è esattamente giusto, come ho detto, sono le risorse. Le risorse eh, sono eh, letteralmente dei dati, formati di dado, ok? Quando... Eh queste risorse vengono intac intaccate o vengono usate per risolvere un problema, viene tirato il dato al quale, diciamo, eh, è collegato il tipo di risorsa. I dati vanno dal, mh, dal D4 fino al eh, D12. Anzi, in verità, eh, se non sbaglio, eh, scusate, no, fino al D12, avevo detto bene. Se tirando il dato viene fuori un 1 o 2... La risorsa viene usata, ok? Non c'è una vera e propria penalità, ma semplicemente il dato scala di una taglia, quindi se si aveva un D12 si passa al D10, e così di conseguenza fino ad arrivare, se siete sfortunati, al D4, quindi le possibilità di fare 1 o 2 diventano sempre più vicine man mano che il dato scala. Quando si fa con il D4 un 1, 1 2 si esaurisce completamente quella risorsa. Non è auspicabile, perché all'interno del, della voce risorse rientra il modo di indagine, le scorte e la sanità mentale. E noi sappiamo che la sanità mentale in Dektuluac è molto importante, poiché quando con il D4 fate 1 o 2 sul tiro di sanità mentale, siete letteralmente impazziti. E aggiungo sulla sanità mentale, ogni volta che viene fatto un 1 o 2 sul tiro e quindi viene scalato il dado, l'investigatore rischia di eh, prendere diciamo una pazzia temporanea, c'è poi uno schemino su cui puoi tirare e guardare. Per quanto riguarda indagini e scorte, invece l'indagine è un altro meccanismo cardine della, di Dicturuak, per l'appunto essendo una, un sistema orrorifico di investigazione. L'indagine si divide in torce e voce. Semplicemente Torce è tutto quello che fa un investigatore quando devi individuare, svelare, uh, fare ricerche, uh, ricordarsi o mh, scoprire fisicamente qualcosa. Ad esempio, mi intrufolo in un magazzino del porto abbandonato, uh, sto cercando diciamo, uh, dei file uh, su, chi ha, ehm, su chi gestisce gli scarichi nel porto, il master, il narratore, mi chiederà di fare un tiro su torce. Torce e voce sono distaccate, hanno un proprio dado uh, di risorsa e quindi tiro su torce. Se, come ho detto, col tiro faccio mh, un 1 o 2, mi si scalerà il dado e succederà qualcosa. In base alla situazione, se io sono entrato dentro un magazzino o al porto e sto cercando delle informazioni, troverò magari quelle informazioni, ma sentirò... Le porte del magazzino o il porto che vengono aperte e qualcuno entra con una torcia, sarà, diciamo, un problema che si aggiunge. Se invece faccio 3, 4, 5 in base anche alla taglia del dado, riesco a trovare le informazioni che mi servono, senza, diciamo, problemi o comunque eh, mh, complicazioni. Voce, sempre nella parte di indagini, è tutto quello che invece riguarda, ad esempio, l'orghiare, l'interrogare costringere o comunque eh, far venire a miti consigli qualcuno, eh, ottenere informazioni attraverso magari una rete di connessioni, ok? E questo comunque allo stesso meccanismo del dado torce, come ho detto. Ultimi, ma non per importanza, ci sono eh, a questo punto, come ho detto, le scorte le scorte eh, riguardano l'equipaggiamento, gli oggetti eh, che si portano dietro gli investigatori. Eh, al fine di non fare, diciamo, un 730 l'equipaggiamento, quindi ho oh, dietro tre torce, quattro pile, cinque pugnali, cose del genere. Eh, è stato fatto questo sistema delle scorte. L'oggetto importante per gli investigatori, come potrebbe essere una pistola, ha un proprio dato scorte, ad esempio un D6. Okay? Quando? Questo oggetto viene usato mh, per esempio la pistola in combattimento, dopo aver sparato si tira il dado scorte. Ovviamente per una pistola eh, se il dado comunque eh, scende mh, da D6 a D4 potrebbe essere tranquillamente che eh, la pistola in parte si è danneggiata o eh, le munizioni ad esempio cominciano a venire meno tutto Il resto fino all'esaurimento di quel determinato oggetto. Un esempio più semplice potrebbe essere un kit di pronto soccorso, che ha sempre il dado del D6. Lo usi per curare qualcuno. Se magari scali a D4, significa che hai usato buona parte del contenitore della scatoletta del pronto soccorso. Se invece non scala, significa che sei stato piuttosto attento, hai medicato al meglio senza usare troppi dello, troppe, troppe medicamenti all'interno della scatoletta del pronto soccorso. Questo di base è il uh, sistema. È molto snello, mh, tiri di 20, devi rientrare nella caratteristica del tiro salvezza, hai i dadi, eh, i formati dei dadi per le indagini, le scorte e la sanità mentale. Tiri, non devi fare uno o due, uno o due male. Fino a un certo punto perché l'indagine dà sempre la possibilità di avere l'indizio con un ma. Okay? La sanità mentale è quella, la sappiamo, è fragile per chi investigatori, bisogna fare attenzione. Di per sé, eh, ho finito, diciamo, lo spiegone... Master, non so se eh, vuoi spendere anche due parole sulle regole opzionali. Allora, il sistema, grazie Luigi, ha un sacco di regole opzionali, molto carini, molto carine, che... Eh, per la prima sessione perlomeno eh, non useremo, ovvero vogliamo vedere com'è il sistema con le regole eh, base all'osso. Eh, dopodiché vedremo dalla prima sessione se usare anche le regole opzionali. Ma devo dire che tra la possibilità di fare eh, un personaggio personalizzato, senza archetipi, Uh, a tutte queste regole opzionali c'è molta scelta uh, in un manuale che comunque uh, ha un formato che per me piace ma soprattutto non è un tomo ok il, mh, dei grandi antichi e ci si fa un po' tutto a livello di orrorifico, investigazione e Ctuloide. quindi per me è, è, è il sistema perfetto per l'avventura che avevo in mente di fare quindi Ben venga così. Se, scusate, sembra che abbia fatto una marchetta a tutti gli effetti, però devo dire che mi sono trovato davvero molto bene leggendo il manuale. Questo è quasi un DCLF, eh? <ride> quasi. Sì, effettivamente, sì. Siamo, siamo, <ride> siamo, magari usciti un attimo al seminato. Mi dispiace. Va bene, va bene. Allora... Vai, va bene. Ah, Salutiamo NS eh. Edizioni eh, che ricordiamo di mandarci dei manuali <ride> quando vuole, quando vuole. Io, gi io giustamente non stavo guardando la chat mentre spiegavo eh, una, un veloce ripirico per Tricco 1988. Eh, L'ambientazione è, sì, Romania nel 1919. Eh, non so se, sei, diciamo, se hai giocato a Resident Evil Village, ma sì, è questo praticamente villaggetto disperso nella, nella montagna della Romania che è stato appena colpito dall'influenza spagnola. Quindi non c'è un medico vero e proprio nel villaggio, quindi la morte diciamo, è diventata una costante eh, per i già pochi villici che stanno nel villaggio. Sarebbe bello, sì, prendere da tutto il conflitto tra Austria e Impero Ottomano, il discorso è che... Uh, al momento, anche se fosse così, tutta l'attenzione dei, dei villici è, in, è incentrata sul trovare una soluzione per non morire praticamente di influenza spagnola. Quindi um, lo spunto è carino, è bello, però ecco, um, mettiamolo così, l'imprinting della giocata è, è, um, è un'altra. Però grazie, grazie per, per, per il gancio, davvero bello, non, non... Non ci avevo pensato. Scusa Gab, no, non, non ho intenzione di fregarti il lavoro. Mi dispiace, no, no, non volevo. Beh, poi gliel'hai fregato, <ride> però. Basta, non si fa. Un po' gliel'hai fregato. Non si fa, non si fa. Mi fustigherò finita questa live, ragazzi. Lo, <ride> lo giuro. <ride> e... Oddio, che c'era brutta, no? Ti prego, non lo fa mai. Sì, sì, no, sono pronto. <ride> e No, Capisco no, no, no. di aver sbagliato. <ride> ok, che altro? Comunque, ecco il sistema. Uh -huh. Prego, Sera? Dell'ambientazione, che altre cose dobbiamo sapere necessariamente oltre a quelle che abbiamo allora... fino adesso? Cioè, tipo <ride> magari cose che il personaggio di Francesco sa che io non so, eccetera, eccetera, eccetera, insomma, specifiche. Allora, delle informazioni generiche sul villaggio le avete un po' tutte, nel senso che questo villaggio uh, ha visto la luce grazie a quattro persone che vengono chiamati semplicemente i quattro fondatori. Uh, mi sarebbe piaciuto magari darvi qualche informazione in più su queste persone, ma il gioco è molto lasco, uh, quindi non saprei nemmeno dirvi se sono tuttora vivi o sono già morti. Mm. Per, diciamo per quanto riguarda la storia mh, per me possono essere tranquillamente eh, già morti sappiate solo che intorno al villaggio non c'è solo per l'appunto il villaggio quattro case e i campi ci sono delle strutture che eh, fanno diciamo da cornice a tutta questa ambientazione ad esempio a nord del villaggio Dopo diciamo, una bella scarpinata diciamo sui monti c'è un vecchio castello del XV secolo che eh, nel videogioco eh, è, da è, è dato a una persona. Al momento questa persona non è ancora nel villaggio, quindi diciamo che direi che la chat se vuole può anche decidere diciamo, se questo castello al momento è abbandonato. O se addirittura c'è qualcuno nel senso le informazioni del prezzo sono davvero poche quindi se volete chat possiamo darci diciamo degli assist anche in tutto ciò io vi dico libero che, sfogo alla fantasia io dico solo che a nord abbiamo un castello del XV secolo uh, a, uh, scusate un attimo a est <ride> abbiamo una vecchia fortezza in rovina a sud abbiamo un gran numero di campi e dei mulini a vento mentre invece eh, per quanto riguarda a ovest eh, c'è una eh, cascina una casa una villa vicino a una cascata eh, questo probabilmente era una casa una villa di de uno dei quattro fondatori la eviterei a prescindere quella <ride> Dunque, eh, Valentino già dice Castello abbandonato per me Così ci potete giocare intorno magari con qualcosa di folklore e di ceria. Bellissimo Ricco1988 dice che PG ci sono Ha sentito solo i nostri praticamente Il mio è quello di Serena Ah, ok. Eh, Francesco. Eh, per l'appunto ha un, un ex eh, mh, ha un cacciatore che eh, è tornato praticamente dal primo conflitto mondiale. Quindi, diciamo che ne ha viste di cotte e di crude. Eh. Dunque, poco, Manfred dice: poco lontano dal castello c'è una miniera di ferro, posseduta da una ricca famiglia di origine tedesca, hm. Non male, ma sì, per me ci può stare. Uh, ok. Sembra una cosa detta proprio da un vento, comunque. Però oh. ci sta. Anche quello che dice Tricco, comunque. Eh, cioè, un, gener un generale austriaco che ha occupato il castello con la guarnigione, ma di cui non si ha più notizie dalla fine della guerra. E soprattutto non si hanno notizie poi dopo l'avvento dell'influenza spagnola sul villaggio, quindi non si sa nemmeno se può essere vivo o morto, se è stato, se ha preso è... l'influenza oppure no. Grazie boss mm -hmm. 163 per il follow. Grazie mille. Grazie mille. Henry Rood dice, il castello potrebbe essere un punto interrogativo. L'influenza ha facciato parecchi appartenenti, devono capire se c'è un padrone o se eventualmente è già lì. Mm. Essere... Stanno, stanno venendo fuori molte cose carine ok, Misterius dice per me qualcuno nella cascina quindi quella vicino alla cascata eh, un vecchio guardiano nel luogo che magari ha contratto l'influenza a stamare magari il PG di Sermia potrebbe salvarlo e dice sempre per lei invece castello abbandonato. Ok. Grazie per il follow. <ride> Penso che li dirò tutti alla fine perché ga sennò non finiamo più. Ga grazie, sì, <ride> infatti. Scusate, io come al solito so sono rinondante, ma grazie chat per essere così attiva, davvero. Perché di tutte queste, diciamo, mh, spunti per quanto riguarda il castello Uh, mi piacciono molto tutti e vi dico che alcuni secondo me non escludono gli altri yeah. cioè, ad, es ad esempio potrebbe esserci stato questo generale uh, austriaco che ha preso che ha occupato il castello però giustamente uh, non si sa più niente di lui quindi potrebbe, cioè, uh, potrebbe rientrare nel discorso lui ha occupato il castello però al momento per i villici il castello potrebbe anche essere abbandonato perché non si sa più niente di lui quindi questo potrebbe anche dare diciamo adito a mh, no, folklore o comunque paura che ci sia so, il fantasma morto di questo tizio ma che in verità non si sa niente quindi per me potrebbe essere anche un mix di tutto, di tutto questo e onestamente, devo dire che il discorso della miniera di ferro da posseduto da una ricca famiglia di origine tedesca. Per me, questo ci sta molto. Quindi, sono tutte cose, tutta carne al fuoco, che mi sta, mi sta caricando. Grazie, <ride> praticamente hanno scritto loro la campagna. Sì, stanno sì, scrivendo eh, tutta eh, la campagna. Eh, io, stanno... io in verità dirò che per un lavoro che non stai facendo, mm. bravo, bravo, esatto. Ah. No. era a questo che serviva la sessione <ride> Obvio, ovvio l'abbiamo fatta per Fico questo tu. allora c'è anche Harry che dice i campi con i mulini potrebbero essere motivo di conteso tra famiglie locali classico famiglia proprietari... De... proprietaria morta i due vicini cercano di espandersi sì perché giustamente con tutti i morti che ci sono al villaggio per via dell'influenza, ci sta tutto tra l'altro mi ricordano sotto questo di The Witcher non so perché sta cosa mi sì, ricorda ricordano sotto questo di molti giochi però eh, è tutto bellissimo, ragazzi. Grazie, esatto. Ecco, tu me tu... la faresti una <ride> campagna Esatto, tuo nome? <ride> Bravo, Valentino. Bravo, tu hai colto il senso sì, sì, sì, sì. applausi. <ride> Però, ok. È tutto bellissimo. Io direi che queste idee per le ambientazioni le prendo, le, le prenderò quasi tutte di peso. E poi nella sessione 1 dirò cosa abbiamo lasciato e cosa no, ma per me, a meno che non vengano fuori idee astruse, sono quasi tutte percorribili, quindi molto bene. Sì, eh sì, anche secondo me. <ride> ecco, per l'appunto, tipo, tipo quello che ha scritto Mabra adesso. <ride> A me Manfredi mi fa molto ridere perché ogni tanto gli prende lo schizzo di banali di quella, non so se avete presento, presente Changeling, no, no. che C'è questa cosa sulla banalità <ride> che, che mm. li uccide, e eh, lui c'ha già ogni tanto questa cosa del, del concreto, riporta tutti allora, tutto è stato più, più concreto. Mm. È... Eridu scrive di France... per Francesco dice che il suo personaggio potrebbe avere legami magari con una di queste famiglie eh, a cui cercano di rubare la terra o il terreno eh. ci potrebbe stare Sì. Angie Black dice magari nel castello è rimasto solo il guardiano non si vede mai ma tiene sempre tutto in ordine ci può stare anche. ci può stare Immaginatevi, eh, il castello in verità, essendo un po' più abbarbicato del villaggio, svetta dall'alto, quindi anche l'immagine magari di questa candela solitaria che si intravede nella notte attraverso le finestre, le vetrate del castello, eh, potrebbe anche essere questa una buona idea. Sì, come dice Harry, infatti il guardiano è sempre uno spunto molto creepy, eh, mi trova d'accordo mi trovo d'accordo io, io direi ragazzi che che ci siamo <ride> grazie, sì no, ci siamo anzi siete stati molto attivi la cosa, la cosa non può che farmi piacere davvero Tanto volevo chiedere a Luigi, a sì, Luigi se abbiamo deciso eh, se il figlio è... era un figlio o una figlia una figlia okay. la figlia scomparsa sì, la figlia... una figlia scomparsa ok va bene ok, okay. non so per me è la figlia è più toccante che il figlio. È proprio... figlio. Mm -hmm. cioè. ok abbiamo spunti un po per tutte le zone extra villaggio tranne per la roccaforte in rovina per l'appunto ma per quello non è comunque un problema se non vengono fuori idee anzi Ce la vedo pure che la Roccaforte in Rovina è fra i posti meno conosciuti del villaggio, perché per l'appunto è un rudere, quindi, quindi ci sta. Io... Io ragazzi mi sento più che soddisfatto, anzi, da, da questa sessione zero, devo dire. Spero, spero di riuscire a prendere tutti i vostri spunti e che insieme a Francesco Serena e Luigi metteremo su comunque una storia che vi piacerà in qualche non modo ricordo, quindi... non ricordo Luigi se scusami Francesco eh, alla fine che cosa aveva deciso per eh, dei suggerimenti della chat quale aveva preso non mi ricordo più no penso terrò in conto un po' tutta quanta la questione sia sul, eh, sul passato quindi sulla persona che era stata colpita dalla malattia eh, sul fatto che appunto una di queste persone... Eh, avevi provato a, cur a curarla tu però non era andata a buon fine mm -hmm. e anche la parte riguardante la lotta per i terreni okay. adesso poi dopo le, le amalgamo e espongo meglio ok no allora, era solo per capire un po la storia. Eh sì sì sì eh. intanto so, sono tra sicuramente noi, buoni spunti tra, che... noi, tra noi ci conosciamo insomma siamo parte villaggetto. quindi immagino che sì, sì. sarà un villaggio di 50 Ci persone, E conosceremo eh? tutti. No, cioè, tu, non è che... Esatto, tutti conoscono tutti i ragazzi, perché sì, ecco, sì, il villaggio, sì, è, il villaggio è, è, abbastanza, è abbastanza piccolo. Esatto. È abbastanza piccolo, quindi va benissimo. Poi se mai riusciremo con i nostri potenti mezzi, in gioco avremo anche magari una mappatura del villaggio quindi oh. vi renderete conto meglio anche la situazione. Sì, stasera non ci hanno assistito i potenti mezzi, ma dalla prossima prometto che no, i potenti mezzi prossima, saranno. ecco. <ride> va bene, va bene. Dalla prossima iniziano i veri problemi. No, ti chiedevo se c'era anche un'introduzione, qualcosa, oppure... Se te la sento. Guarda, io direi eh, effettivamente eh, avevo sì. preparato un'introduzione, ma alla luce di tutti questi nuovi spunti e io Cambia tutto. Al tutto. momento stasera cancella, capito? Rischierei <ride> magari di tirare di tagliare fuori l'introduzione, sì è no, è... perché è davvero è venuta fuori un sacco di carne al fuoco, un sacco di spunti interessanti che a tutti gli effetti rischierei di non dare il giusto spazio ad alcuni di questi, quindi allora, mi ero preparato in caso avessimo fatto in fretta Tricco, un, picco, un piccolo, piccolo Tricco chiede, mm -hmm. ma il soldato che è andato in guerra è rumeno, dove ha combattuto, in Crimea o negli imperi centrali? Gli stavo rispondendo in chat, ah. Uh, ah. io lo immaginavo sicuramente rumeno, che è un reduce della prima guerra mondiale, diciamo che ha combattuto nelle zone abbastanza limitrofe, quindi non... Troppo, troppo in là però sì anche se questo magari ci ragiona vediamo un attimo quanto poi può tornare interessante all'interno della storia uh -huh. mi sembra giusto e poi e Mysterius ti vuole fregare il lavoro certo che lei te la fa lei l'introduzione <ride> ok fe fede fede lunedì <ride> prossimo ti aspetto qui facciamo facciamo, facciamo comastering ok <ride> Masterizziamo insieme. Okay. Ti aspetto, guarda, c ho, c ho, c ho, c ho una sedia qui a fianco a me libera e è fatta. Fa lo non c'è problema. Esatto, ci alterniamo un po'. Ecco, Manfred, Manfred dice che sei rumeno, il personaggio di Francesco ovviamente può anche solo mm. aver combattuto contro gli invasori austro-tedeschi che hanno occupato il paese. E quindi infatti. ci sono, ecco, scegli tu il contesto che ritieni più opportuno per il tuo PG, Francesco. Cioè, sono... E poi valuto un attimo anche perché ecco, non vorrei che si andasse troppo a incentrare sul passato quanto invece più sugli eventi attuali. Certo, magari penso che quello che riguarda il passato sia più eh, collegato a dei legami o collegato a delle cose e non vorrei tenerlo troppo fisso, in modo da dare anche a te master la possibilità di introdurre determinate cose che possono magari venirti in mente dopo, invece se te le fisso io subito rimangono un pochino più complicate da incastrare. Ok, e ti ringrazio per questo, che <ride> hai pensato a me, grazie. Ok, perfetto. Io ecco, signori, mi dispiace, mi ero preparato un prologo, ma eh, per amor di chat a questo punto non lo farò lo farò lunedì prossimo perché almeno ho modo di mettere tutte le bellissime idee che avete fornito all'interno del prologo ragazzi e ovviamente si ripercuoteranno comunque nella, camp nella mini campagna io non pensavo di avere una chat così attiva e davvero sono davvero felice e sono più che mai pronto per questa mini campagna. Spero che lo siano anche i giocatori, ma li vedo abbastanza, diciamo. Sì. Noi. Abbastanza. Carichi, carichi. Abbastanza carichi anche loro. Sì, sì. Prontiamo Quindi... a morire. Poi scriviamo mm -hmm. personaggi. Quindi... Sì, magari se ce la facciamo in settimana, poco prima. Non so. Mh, vedi anche tu, Sere, se sei d'accordo. Uh, poco prima comunque della sessione 1 facciamo uscire un post con una breve diciamo ah, vabbè, un breve ripilogo sì, sì. della storia dei personaggi così almeno anche un'immagine magari per dargli giusto un volto o qualcosa dai. Delle immagini meglio ancora assolutamente sì, sì, sì, sì. non c'è nessun problema Molto poi ecco avevamo magari delle immagini in repertorio magari anche stasera ma i potenti mezzi quindi li useremo, li useremo alla prossima Potenti mezzi potentissimi, mezzi, potentissimi mezzi. Poi così potenti, I potenti mezzi, quindi... vabbè, i, i medio potenti mezzi, mettiamola così, ok. <ride> ma, ma i mezzi erano potenti. Poi dopo, eh, ci siamo eh, nel mezzo. diciamo che esatto, esatto. <ride> <ride> non è colpa del mezzo. Va bene, va bene, quindi detto ciò, se ci sono altre domande dalla chat, rispondiamo molto volentieri. Se no, ragazzi, vabbè, è stata una sessione zero, corta ma molto intensa, piena di vita. L'appunto nella chat i quasi potenti mezzi, come suggerisce Mr. esatto? <ride> esatto, <ride> sì. No, poi eh, non so ah. quando ci sarà la prima sessione. Visto che giustamente, visto che giustamente avevo dato per scontato l'ovvio. Grazie, Francesco. La prima sessione ci sarà lunedì prossimo, solito orario ore 21.30 e iniziamo a giocare, a immergersi in, que in questo eh, in questo prequel di Resident Evil Village grazie a Cthulhuac e in genere poi, esatto Gab, io direi che ci siamo, hai perfettamente ragione e eh, di conseguenza ore 21.30 lunedì prossimo eh, per quanto riguarda ecco l'orario generale delle giocate Uh, in base anche alla scena che si starà giocando uh, comunque noi contiamo magari una mezzanotte mezzanotte e mezza minimo di farle in giocata, poi vedremo anche in base alla chat quanto è reattiva quanto diciamo mh, quanta attenzione abbiamo però ecco, sicuramente comunque delle belle giocate fino a mezzanotte e mezzanotte e mezza le mettiamo in conto, poi vediamo anche che tipo di situazione stiamo giocando non è che non moriamo prima eh, in quel caso Gab dice vogliamo fare le 5 guarda <ride> per me non ci sarebbe problema però a fissare ma dalle Voglio 9 e mezza alle 5, farlo 5 farlo posto mio. <ride> ma per me potete fare come me pare eh, però io non certo non ne vado, <ride> no, non no, mi vado eh, più, che, più che altro se, se giochiamo fino alle 5 è anche possibile che a un certo punto ci raggiungano a giocare anche gli inquilini del piano di sopra al mio che arrivano esatto. eh, Esatto, Ma... e armati di scopa e quant'altro pronti a fare grandi antichi proprio esatto. per rimanere in tema. È... Esatto, quindi potrebbe essere un pro... potrebbe diventare una one shot fino alle 5 perché poi mi ammazzano. Cioè... No, no, facciamo fino alle ah, Lei è passata per un saluto. Ciao, Leila, grazie per essere passata. Manfred dice che c'è una cosa importante che dobbiamo notare. No, eh, diceva delle emozioni. Oh mio del... Dio. Che sembra Giuliano la faccia quella così. Sì, sì, sì, sì. Povero Giuliano, povero Giuliano. Non so cosa Giuliano. Vabbè. Sì, decisamente siamo, siamo in clima. In clima FAPCON. Io detto ciò vi saluto e vi ringrazio tantissimo per la presenza e per la chat stranettiva ragazzi io non mi aspettavo un regalo simile e quindi grazie carichissimo per questa mini campagna che inizierà la settimana prossima e ci vediamo lunedì esattamente quindi signori buonanotte buone botte come dicevano in Celebrity Deathmatch <ride> e... grazie <ride> troppo, troppo gentili troppo gentili. presidente e scaldiamo i dati, per, i dati per la settimana prossima Mamma arrivederci vera. a tutti ciao ciao ragazzi ciao <ride>